Ciao a tutti! Oggi prepareremo la salsiccia e patate a varoma. Il tempo di preparazione della ricetta è di 45 minuti circa. Gli ingredienti sono salsicce, patate, olio evo, dado vegetale bimbi, carote, sedano, cipolla, rosmarino, acqua, sale e pepe. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale le carote, il seta nella cipolla e il rosmarino ed azioniamo il bimbi per 10 secondi a velocità 6 riunire sul fondo del boccale con la spatola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 l'acqua chiudere con il coperchio senza il misurino posizionare il varoma salare le patate pepare chiudere con il coperchio. E cuocere per 40 minuti, temperatura varoma. velocità 2. Le patate, la salsiccia. Sono cotte, trasferiamole in un piatto da portata. Irrorare con la salsa e servire. Salsicce e patate a Baroma. Grazie e alla prossima ricetta.